In Italia si parla di tutte le emergenze possibili, inventate, propagandate, eh, di cui si bercia dalla mattina alla sera, tranne che dell'emergenza climatica e vi consiglio invece di sostenere la nostra richiesta di tante e tanti, perché il Parlamento la dichiari, la dichiarino anche le nostre città, insomma è possibile, ha messo a disposizione anche un ordine del giorno da far votare in ogni consiglio comunale, ma siccome la campagna elettorale è sospesa nel vuoto diciamo, di idee, di proposte, eh, di riflessioni su ciò che bisogna fare in Europa, su ciò che l'Italia deve rappresentare in Europa, su ciò che è legittimo e doveroso attendersi dalla prossima legislatura... Io vi consiglio una lettura, anzi una doppia lettura, la prima è quella appena uscita per Einaudi di Vuming 1, la macchina del vento che ci riporta a Ventotene dove il regime fascista fece un errore colossale, mise al confino tutti i migliori, diciamo una specie di all star degli antifascisti a cominciare... Da Spinelli, Pertini, Terracini, Ravera, Colorni, eh, c'erano tantissime figure che avrebbero poi costruito la Repubblica, la nostra Costituzione e anche l'Europa. Il Sogno europeo nasce su questa isoletta, su questo piccolo scoglio in mezzo al Tirreno. Eh, è un libro in cui si fa un riferimento ad un altro in modo molto costante, molto ripetuto, che è quello di Wells, di tanti anni fa, si chiama La macchina del tempo, è un romanzo nel quale si immagina come dire, una visione apocalittica, distopica e nello stesso tempo è un insegnamento su ciò che potrebbe essere il nostro futuro, sulle disuguaglianze e sul modello sociale che potrebbe imporsi. Perché consiglio questi due libri? Perché mi piacerebbe tanto che noi facessimo al contrario di quello che dicono i ragazzi dei venerdì per il clima e per il futuro. Ci mettessimo al 2030, andassimo fino al 2030 e guardassimo indietro, ragionassimo cioè su quello che è stato fatto eh, finora, eh, ahimè fino ad allora, rispetto al clima, all'emergenza che abbiamo, al modello di sviluppo che sta segnando addirittura non solo la nostra vita, la vita di, per, di popoli meno fortunati, ma addirittura la nostra stessa possibilità di sopravvivere. Ecco, Ci vorrebbe una macchina del tempo, una macchina del tempo come quella che mise in moto Alexander Langer tanti anni fa, scrivendo cose che sono state largamente disattese e dimenticate, che invece sarebbero molto utili sia sul clima che sulla convivenza, che sul modello economico, che sui rapporti tra Nord e Sud del mondo. Ecco, con una macchina del tempo proviamo anche a dirigerci al voto fra una settimana, quando si voterà per le elezioni europee, facendolo in modo come dire consapevole rispetto alle sfide che ci sono. Se poi voi ci votate quelle a cui non frega niente di tutto quello che sto dicendo, poi però, come si suol dire, non lamentatevi.